Buon pomeriggio a tutti, carissimi amici. Anche oggi, 23 luglio, Italia chiama Brasile e in modo particolarissimo e specifico chiama in questo momento Marco a Rio. Buongiorno Marco. Buongiorno. E diciamo proprio buongiorno perché eh, in Brasile, lo ricordiamo, in questo momento sono circa le nove e mezzo dieci, Marco? Sì, sono le 10 di mattina, c'è un fuso orario di 5 ore. Benissimo, questo ce lo ricordiamo perché di fatto condiziona noi italiani poi nel seguire eh, tutti gli eventi previsti eh, per la giornata mondiale che, lo ricordiamo, si stanno celebrando in questi giorni a Rio proprio per la ventottesima giornata mondiale della gioventù. Marco, noi sappiamo che ieri eh, il Brasile ha accolto veramente con estremo calore il Santo Padre, Papa Francesco è arrivato e ha bussato, e gli stesso ha detto alle porte dei brasiliani chiedendo di poter entrare, eh, raccontaci, facci entrare, lungo, facci entrare e andare lungo le strade di Rio perché a noi i giornali hanno raccontato che la gente era tanta, eh, quasi da non poter dire cifre certe. È vero, intanto dico subito che è la prima volta che io, in, è la terza GMG a cui partecipo ed è la prima volta che riesco a partecipare all'arrivo del Papa. Generalmente ero sempre schiuso in uno studio a lavorare, quindi per una volta ho vissuto anch'io questo quest evento e l'ho vissuto con il popolo brasiliano, il povo Girua, con la gente, strada, eh, con la gente di strada e la gente nella strada di, eh, di Rio. Sicuramente ho usato la parola calore, come vedremo poi nei giornali, a calore in tutti i sensi, perché c'erano circa 30 gradi, con un'umidità che non so a che percentuale arrivasse, quindi era davvero calore. Eh, noi siamo arrivati vicini alla, alla cattedrale di, di, di Rio, eh, che è un, come forma, avete visto, sembra un panettone, no? all'interno qui è, è, è bella. e mh, è, è lì è Arrivati lì, siamo arrivati già due ore in anticipo, era già veramente stracolmo di persone, io non ho mai visto una, una cosa del genere, eh, persone, bambini, infilati un po' in tutte le, le, le, le, le fessure, come potete vedere anche nelle foto che abbiamo caricato nei, nei, nei nostri social. No? E, mh, mancavano ancora due ore, quindi siamo messi a camminare un po' per tastare il vedere un po' il clima, come le persone si stavano preparando all'arrivo all del Papa, io seguivo la radio che trasmetteva ormai da diverse ore no, la preparazione del, dell'accoglienza del Papa, ma eh, c'era già ovviamente un clima di festa. Io paragono sempre, non vorrei essere scambiato per eretico, però la sensazione in questi momenti è che tutti eh, ci si conosca già, è come quando eh, l'Italia de del calcio no, vince la Coppa del Mondo, si va in strada e, e, e tutti quanti ci si conosce. Solo che lì dura tre ore, quattro ore. Qua invece dura, come ha detto il Papa, una settimana. No? Dice la Giornata Mondiale della Gioventù, l'ha un po' ribattezzata la settimana, eh, no? la settimana della Gioventù. Perché è vero, non è un miracolo che dura diverse giornate, non poche ore. E lì abbiamo incontrato tanti pellegrini, soprattutto ecco, sono rimasto colpito dall'entusiasmo degli argentini entusiasmo che non era dovuto soltanto al fatto, eh, abbiamo il Papa argentino quindi siamo più contenti degli altri, no, l'entusiasmo per le difficoltà che gli argentini hanno avuto per arrivare qui. Quindi ho parlato anche non solo con i giovani, ma ne ho parlato con un sacerdote, un diocesano, che ha raccontato, dice, siamo qua per provvidenza, abbiamo racc raccattato un po' soldi di qua e di là, perché il governo non li ha certamente ai hanno, um, aiutati, hanno avuto davvero tante difficoltà e quindi erano veramente, sono esplosi di gioia, esplosi di gioia soprattutto nell'apprendere che il Papa avrà un incontro eh, personale con loro. Arriviamo proprio al ridosso dell'arrivo del Papa, siamo stati circondati, circondati si può dire da, da elicotteri, c'erano elicotteri sopra le nostre teste con luci, sembrava di essere in un film di quelli del, del tipo a fine del mondo, no? E a un certo punto, io seguivo dalla radio, i cronisti erano perplessi perché c'è stato questo cambiamento di rotta, questa confusione no? nel, nel, nel tragitto del Papa, a un certo punto si sente un rumore, ho detto, oddio, un terremoto e invece era appunto questo cambiamento di, di, di rotta e la gente si è riversata da un punto all'altro della, della strada. E per fortuna io mi ero tenuto in, un, in uno slargo, sono riuscito a scappare prima di essere travolto dallo tsunami di persone che hanno davvero abbracciato ehm, Papa Francesco, ma stavano per abbracciare anche i cronisti travolti con telecamere e tutto, ma nessuno, si è, era, un, era, un, era, era un entusiasmo, era una festa, era una cosa davvero, eh, io non mi commuovo mai, ma è stato commovente. Io poi mh, sono rimasto in una postazione tra molte virgolette privilegiata, vedevo proprio ho visto il Papa uscire dalla cattedrale e, e, e davvero sembrava di vederlo, nonostante lo vedevamo piccolo, un puntino, ma ogni suo gesto era una cosa, non lo so, come se, se ti toccasse la spalla, come se ti facesse ciao Marco, non so che sei qui, a me e agli altri, salutava tutti, questa era la sensazione non solo mia ma di tutte le persone. Beh, diciamo che eh, almeno da quello che abbiamo colto da reazioni e da foto eh, linkate, taggate, condivise anche nei social, in Facebook soprattutto, eh, ha sconvolto il fatto di vedere il Papa in una piccola... La macchinetta, così eh, moltissimi sui social la, eh, ne parlavano questa mattina, una piccola macchinetta, in fondo un Papa che era salito ieri sull'aereo portando il suo bagaglio a mano, quindi mh, ha sconvolto così come eh, gli stessi giornalisti, almeno dicevano alcuni, sono stati sconvolti dal suo parlare eh, nel discorso fatto anche proprio sull'aereo con i giornalisti, ricordando anche eh, situazioni problematiche che tocca non solo i giovani, ma anche gli anziani. Come dire, un Papa che eh, quell'abbraccio quell lo ha ricevuto sicuramente, ma che appunto, come tu dicevi, probabilmente è disposto a darlo e a darne costantemente e a tutti. L'impressione è che nessuno si sente escluso da quell'abbraccio. Sì, sì, credo che sia proprio molto più di, di, di, di, una, di, una, di una impressione, perché realmente era una sensazione fisica eh, eh, quindi un'emozione, ripeto, ero, ero, attorno a me c'erano tante persone che piangevano eh, di gioia io non ho mai visto una cosa del genere, ripeto, è stata un'emozione grandissima anche per me e eh, eh, eh non è la stessa cosa vederlo in televisione o essere là perché vieni proprio, ti senti davvero, vivi questo abbraccio del Papa l'abbraccio di tutte le altre persone, la bellezza di essere chiesa, davvero Bello, bello. Marco, oggi noi sappiamo che attende i giovani presenti a Rio eh, il, le, la cerimonia di inaugurazione e a seguire la messa. Eh, lo ricordiamo, per noi ora italiana sarà più o meno intorno alle 23, l'inizio delle cerimonie di accoglienza, ovviamente poi a seguire la celebrazione. Momento straordinario, momento... Ehm, crediamo, a cui il Papa richiamerà tutti a vivere questo momento all'insegna dell'ascolto e eh, di quell'empatia. Ieri nel suo discorso eh, fatto proprio come discorso ufficiale eh, con le autorità anche del Brasile, eh, lui si è presentato eh, umilmente, eh, cosciente di non portare né ricchezza né null'altro se non Gesù Cristo ed è cosciente di essere lì in nome del suo amore che ha ricevuto come una delle più grandi ricchezze della vita. Ecco ehm, l'aria, l'aria che si respira anche da, da altri punti di vista, no? da chi in qualche modo il Papa lo sta accompagnando anche con l'informazione. Eh, oggi, intanto, vabbè, sì, ti dico che in questo momento c'è, eh, eh, a, a Rio sta garoando, eh, significa. Eh, pioviginando, ma è una pioggirellina talmente leggera che punge, sembra che di avere le mani informicolate, si può dire così, no? E quindi c'è un po' di preoccupazione perché dice se piove nella spiaggia di Copacabana è un disastro, però mancano ancora tante ore e speriamo che il tempo si, si, si risistemi. E da un punto di vista eh, dei, dei giornali, io lo seguo anche da internet, ma mi piace la mattina presto andare a comprare i giornali e quindi vi posso raccontare un po' quello che c'è oggi. Eh? E sì, inizio, siamo visto molto che io curiosi. Lasciato per curiosi. Visto che io l'ho lasciato per ultimo, inizio da Ugia, che è il giorno che pubblica questa foto del, del Papa, ovviamente tutti i giornali pubblicano le fotografie del Papa che arriva, e, e titola, ecco, Eliesta eh, sta numeio ginos, significa, è la risposta che si dà nelle chiese brasiliane quando si dice il Signore sia con voi, eh, qua si risponde Eli sta numeio ginos, lui sta eh, in mezzo a noi, e generalmente si, dopo aver risposto in questo modo si applaude, No, un applauso che è la prima volta che uno lo sente dice che è successo, è un matrimonio, ha finito media al vescovo, no no, qua si applaude regolarmente a tutte le messe a questa frase, il sottotitolo è Cristo, Botafei nu joven. Bota come sapete è il nome della manifestazione eh, che ha accompagnato la croce e l'icona della GMG in tutto il Brasile e anche in, eh, adesso a Rio, Botafei ha usato questo termine, il Papa è Cristo a fede, Cristo crede nei giovani, e quindi con questa frase il Papa si è, si è presentato ieri, dice il, il giornale, al, nel discorso con la Presidente del, del Brasile, sottolinea l'umiltà soprattutto della finestra aperta, del finestrino aperto della macchina no? e quindi che il Papa ha potuto toccare proprio alcuni, alcuni fedeli durante il tragitto in macchina e soprattutto durante il, il, il qua, eh, la parola esatta è engarrafadu, qua, proprio il blocco che c'è stato del, della, della macchina, del corteo papale, non previsto. Eh, la popolazione, la gente si è emozionata e poi eh, fa ovviamente riferimento anche alle solite manifestazioni di protesta che accompagnano tutti i viaggi dei papi e non solo le GMG. Dentro il giornale troviamo quest'articolo che stamattina forse ero ancora un po' addormentato, mi ha spaventato. Francisco è, scusate qua la telecamera è al contrario, Francisco è cosa nostra, Francesco è cosa nostra, che però non significa quello che possiamo pensare noi italiani, Sono ma è, italiani. È, una, è una cosa brutta. Cosa nostra, sempre significa cosa, cosa nostra, ma è, è una canzone, un samba, No, uno dei, dei balli e dei ritmi più famosi in Brasile, quindi fa riferimento a questo, ed è la foto del Papa che bacia un bambino, qua mm -hmm. ecco in questo giornale l'ultima cosa che volevo segnalare è il, il bambino di 9 anni che tutti si chiedevano chi è che ha dato i fiori al Papa, ieri ho letto che questo bouquet è stato preparato da un, da un ragazzo con i tre colori eccetera, poi il bambino è Gustavo Silva Clemenci, un bambino di 9 anni della famosa favela di Roscigna, che è una favela pacificata, che ormai è un, un punto di, m, turistico quasi. Eh, le, le, vengono, addirittura ci sono eh, negozi dentro oh, questa favela, anche molti famosi, dove si possono mangiare panini senza fare pubblicità, eh, <ride> ci, sono, ci sono banco, ma, insomma è un punto turistico. Però era una eh, favela, ed è ancora una favela, una comunità, come si dice qua in Brasile, delle più importanti di Rio. Questo bambino è in, è in lacrime ieri perché ha ricevuto dal Papa eh, in, un rosario e allora lui dice: eh, Mi sono emozionato molto e, e, e terrò questo rosario sino al giorno della, della mia cresima. Quindi lo terrà appeso nel, nella sua camera da letto sino alla sua cresima. Poi eh, andiamo invece: se posso, poi bloccami tu, Mariangela. Sì, ancora due minuti. Marco, aiuto! Un sacco di cose. Eh, allora mh, faccio vedere mh, velocemente un giornale che ieri non abbiamo visto. Extra che è. Eh, che mette questo titolo qua, Papa Maviu, è un gioco di parole, no? Papa mobile, Papa Maviu significa Papa amorevole, Papa amorevole, quindi c'è la foto del Papa che abbraccia no? il, il, il, il, il, la, la gente di, di Rio, poi Globo, che tutte le fotografie sono uguali, eh? questo è, <ride> fa parte del copione della GMG, quindi l'arrivo del Papa. Eh, soprattutto la foto è quando sta uscendo dalla, dalla cattedrale e qua il titolo è Il Papa trascina la folla nel, nelle strade evita il discorso politico nel, nel palazzo eh, quindi dice nel, nel palazzo Guanabara che tra l'altro una curiosità mi diceva una, um, una ragazza di Rio io non, devo dire la verità, non lo sapevo Guanabara era il nome prima della città di Rio e dello Stato di Rio de Janeiro, e quindi Palazzo Guanabara, il Pontefice si è limitato a, a parlare di tematiche religiose e dell'importanza della fede cattolica, nel frattempo invece la Presidente Giuma Rousseffi eh, ha unito il tema della giornata mondiale della gioventù al desiderio di cambiamento espresso dai giovani nelle, rue, nelle strade scusate, del paese nelle, nelle ultime settimane, le manifestazioni di protesta. Quindi ehm, il giornale sottolinea in vari punti, eh, non soltanto Globo, questa è una tematica che si trova in altri giornali, il fatto che mh, insomma, i giornalisti, più che la gente direi, no, sono rimasti delusi, si aspettavano che il Papa eh, parlasse subito, appena arrivato, del, eh, delle manifestazioni di protesta se subito un messaggio politico invece ha soltanto parlato di, eh, di, del, di religione, della fede cattolica, di Cristo e quindi questo non è importante ovviamente poi vengono segnalate altre manifestazioni, ecco soltanto una nota di colore perché qua avrei tantissime cose ancora che troviamo nell'inserto di globo Marco, ti chiedo delizio... scusa, mentre, mentre tu cerchi e sfogli l'inserto, giusto una piccola chiave di lettura, perché leggendo um, il, il discorso che il Papa ha fatto poi ieri… Um, io oserei anche qualcosina in più, poi chiaro ci prendiamo tutte le responsabilità di quello che diciamo, eh, se per politica noi intendiamo eh, la salvaguardia del bene di tutti, del bene comune, io direi che probabilmente non è stato un discorso carico di partigianeria, quella che di solito ci aspettiamo, eh, invece è stato un discorso profondamente direi argutamente politico, perché il Papa ha usato parole forti, nei confronti delle attuali generazioni di adulti come responsabilità verso l'educazione, la formazione dei giovani. E, eh, noi come Chiesa Italiana viviamo un decennio forte, improntato proprio sull'educazione, e eh, la formazione, però noi lo sappiamo che è una sfida mondiale quella che eh, ci sta interpellando come educazione all'umano, come educazione alla vita, eh, educazione alla bellezza. Allora, che un Papa si rivolga a dei politici, a delle autorità e gli chieda, più che in modo confessionale, in modo paterno, potremmo dire, eh, di salvaguardare l'orizzonte della trascendenza. Perché in fondo questo aiuta i ragazzi, aiuta i giovani a non fermarsi alla crisi del presente ma a sperare, a pensare che un futuro migliore è possibile anche se interpella ciascuno per essere costruito. Ecco io credo che eh, dando questa interpretazione che non sento forzata, non sento fuori luogo, anzi nonostante la distanza, rileggendo e pregando potremmo dire su quel discorso si sente il cuore di un padre padre dell'umanità, che sa di avere responsabilità in ogni singolo verbo, in ogni singolo sostantivo che usa. Condivido totalmente, infatti la mia era una battuta polemica, diciamo, <ride> ma siamo abituati insomma. E volevo raccontare altre due cose, brevemente la storia di, del, del bambino, di uno dei bambini che il Papa ha, noi siamo abituati a Roma, no? in Piazza San Pietro a vedere il Papa che eh, abbraccia, bacia i bambini, no? è sempre molto attento per la verità quando qualche bambino piange e i genitori cercano di darglielo per forza il papà dice vabbè dai, eh, non esageriamo no? ma ca nel caso di questo bambino c'è una storia bellina che non so se è arrivata in Italia il bambino si chiama Miguel Braga Coelho, aveva sette mesi, se ha ah, 7 mesi e, eh, la famiglia è venuta col padre, la madre e una sorellina, hanno viaggiato 1100 km per arrivare a, a, a, a, qui a Rio per incontrare il Papa e quindi hanno, il padre ha avvicinato il, il bambino al Papa, il Papa lo ha preso, lo ha baciato, la sorellina racconta che il, il, il, il fratellino normalmente piange, insomma protesta un po', invece questa volta ha sorriso, si è sentito quasi una, una risatina no? di, di allegria del bambino e il padre qua racconta, ovviamente la famiglia è Commossa, nell'allegria, un nella festa. Il padre racconta che dice qualche giorno fa sono stato in una chiesa e un sacerdote mi ha detto: il padre della chiesa mi ha detto eh, che ha sognato che Miguel, mio figlio, sarebbe stato benedetto a Rio. Quindi lui ha visto questo come un segno di, di provvidenza. E mi è, no, mi è piaciuto e poi volevo concludere, a me ha fatto ridere moltissimo questa cosa. Devo dire, ieri mi era sfuggita. Eh, l'ho trovata nel giornale di oggi, il, il papa ieri in, in aereo, no? e quindi il, quello che è successo ieri in aereo, e lui era nella, nella, nella prima classe, no? poi sappiamo tutto, tutto il discorso del, del rifiuto della camera privata, della stanza in aereo, eccetera, e lui a un certo punto, dice, dopo un'ora, un'ora e mezza di viaggio, ha lasciato la prima classe e si è recato nella classe economy dove c'erano i giornalisti no? e ha detto subito, come hai detto anche tu Mariangela, che no, non è, non è che, che sia così tanto amante delle interviste, però poi dopo, ha iniziato a parlare e, e, e sono venute fuori eh, di, di tante cose importanti e anche divertenti. Mi piace sottolineare questa, mi ha fatto ridere davvero tanto, il, una giornalista uh, ha detto che dopo, quando, dopo la fumata bianca, insomma erano lì dopo il conclave aspettando di vedere chi era il Papa e dice che i giornalisti brasiliani, alcuni giornalisti e fedeli dicevano tutto tranne un Papa argentino. E allora il Papa ha risposto, dice ma come, ma, ma voi avete già un Dio brasiliano e volete anche il Papa brasiliano, non vi accontentate di nulla, e la, la, la battuta del Papa di Francesco si riferisce al pellegrinaggio di Giovanni Paolo II che aveva detto, facciandosi a una finestra, Dio è carioca, quindi Dio è qui di Rio de, di Rio de Janeiro, Dio è brasiliano. <ride> Straordinario, il Papa che ci fa sentire veramente un'umanità Eclettica in cui vive tutto, no? un Papa che sa chiederci coraggiosamente il silenzio dell'ascolto e un Papa che eh, sa coinvolgerci anche con l'ilarità e, e la sua giovinezza interiore. Eh, noi siamo quasi a rush finale, eh, ultimissimi minuti, ma eh, prima, prima di concludere, prima di eh, salutare, e farci salutare da Rio, da Marco, una battuta veloce anche alla nostra Maria Rosaria che ci segue con, tecnicamente con queste dirette ma che poi si occupa anche dei nostri social di intrattenere relazioni con voi che scrivete eh, con chi chiede qualunque eh, spiegazione e interfacciaci con la rete Maria Rosaria cosa succede? Ah, eh, tra ieri e oggi eh, i post più seguiti sono stati quelli dedicati soprattutto al Papa, proprio perché c'era questa grande attesa. Eh, hanno apprezzato molto gli, le foto e il video del, dell'arrivo del Papa fatto da, fatti dal nostro staff che si trova lì in Brasile. Infatti Mauro voleva, era curioso di sapere quanti, quanto vicino erano riusciti a arrivare quelli dello staff, erano riusciti a arrivare al Papa. E molto cliccate erano, sono state anche le foto preghiere del, dello staff italiano, e inoltre Tiberio voleva, voleva avere qualche indicazione in più anche su, sulla cultura, sugli usi e i costumi brasiliani, proprio per conoscere meglio ehm, la gente del posto, anche perché come ha detto il Papa, l'unione eh, avviene al di là, delle diversità, quindi la voglia di conoscere eh, anche m, gli usi e i costumi de, del posto. E poi volevo fare un saluto a Silvia e a Rita che ci fanno sempre in bocca al lupo, che ci seguono <ride> e anche a Chiara e Rossella che ci hanno scritto, anche loro m, eh, che stavano seguendo la diretta. E per Beh, il resto, sì, volevo sempre ricordare di, di, di seguirci sulla pagina Facebook e di ricordarsi di interagire con noi anche durante la diretta. Sì, ricordiamo che eh, oltre a Maria Rosaria ci sono altri inviati speciali pronti a raccogliere e mettere insieme anche i vostri commenti. E, Prima di lasciare eh, la parola e quindi l'ultimo saluto conclusivo proprio a Marco dal caldissimo Rio, eh, di fatto eh, vogliamo ricordare a tutti quanti che eh, alla conclusione di questo nostro hangout proprio per eh, stare in sintonia e dare risonanza a quanto il Santo Padre ieri eh, all'arrivo a Rio ha affermato, sarà disponibile quindi per le vostre condizioni visioni e per la pubblicazione sulle vostre bacheche un piccolo post-it con un messaggio del Papa un messaggio fenomenale direi che in pochissime righe dice e sprona tutti i giovani a una grande e importante rivoluzione assumere quella stessa missione che Gesù con grande fiducia ha affidato a ognuno allora ricordiamo che in pomeriggio eh, sui nostri social e sui nostri siti eh, saranno ancora disponibili eh, collegamenti, ricordiamo alle ore 19 la videocatechesi passi nella fede, alle ore 17 sulle note di eh, Ligabue, ci muoveremo con Metti in circolo il tuo amore e eh, saranno in pomeriggio disponibili le foto preghiere che in molti di voi già stanno scaricando in sette lingue, così da poterle condividere anche con amici e conoscenti di altre parti del mondo, proprio perché la GMG diventi un'esperienza di fede condivisa veramente da tutti. Eh, da Suor Mariangelo e quindi da tutto lo staff italiano, e credo che per oggi sia tutto, continuiamo a vivere questa GMG all'insegna eh, della grazia e le ultime parole oggi le lasciamo a Marco Dario. Allora io volevo, vediamo se mi ricordo un po' le domande, ma Rosera rispondere a, a Tiberio e, e all'altra domanda, eh, gli usi costumi, intanto Tiberio puoi leggere l'articolo eh, che parla di quello che si può mangiare e bere qui in, in Brasile, poi come tutti sapete il, il calcio il, è, è un gioco che seguono tutti uomini, donne e bambini, non, non c'è una casa dove il calcio non sia al centro, non è un luogo comune, è davvero così. E, e poi come spesso ho detto, il Brasile è un, è un paese dove eh, veramente la fede viene vissuta in maniera forte, non soltanto dai cattolici, ma dai cristiani e ci sono anche tante altre religioni, quindi la fede è un qualcosa di forte, veramente sentito. Eh, l'altra domanda era su, ehm, una era usi e costumi, l'altra era Devono a che distanza che... ci trovavamo, sì. Allora sì. noi eh, abbiamo cambiato postazione due volte a causa del terremoto, no, dello tsunami di, di, di persone che è arrivata, eravamo a circa, penso di poter dire, 200 metri dall'entrata dall della cattedrale, potevamo arrivare anche un pochettino più, uh, in, più vicini, ma non era proprio il caso, anche perché quella ripresa è stata fatta da un punto alto, della, no? del, de, perché se andavamo più in basso non avremmo, con tutta la gente che c'era non avremmo visto niente eh, per concludere eh, niente, l'augurio l'ho fatto ieri eh, volevo dire sicuramente che eh, noi stiamo pubblicando delle, ogni giorno, ogni mattina no? una, vi, una videotestimonianza del fondatore di una comunità, oggi è la volta di Corazon Fieu Cuore Fedele di padre Delton, fondatore di questa comunità che parla italiano. Nel caso di testimonianze in portoghese, no, come quella che andrà domani e come quella di ieri, ricordatevi che qualcuno ha scritto, ma come in portoghese non si capisce niente, Beh, certo ci sono i sottotitoli, quindi bisogna attivare i sottotitoli che sono in basso a destra, attivare i sottotitoli ovviamente in italiano e abbiamo curato la, la, la traduzione di tutte queste eh, testimonianze che credo siano interessanti. Bene Marco, grazie mille allora e buona GMG dal web a tutti noi che clicchiamo. A domani ore 15.